Bene, buongiorno, volevo esplorare un attimo con voi Vircadia. Allora, Vircadia è un virtual uh, environment ideale per uh, open source, quindi ideale per poter costruire localmente nella vostra scuola o nella vostra organizzazione un mondo virtuale uh, senza dover pagare, insomma, senza dover dipendere da Microsoft o da altre strutture e avendo tutto il software perfettamente ben definito quindi è un mondo completo, se volete cercare su Overcard ci sono tutti i riferimenti è un mondo anche abbastanza sofisticato, quindi queste sono tutte le features quindi tra le altre cose una cosa abbastanza interessante è Spatial Audio possibilità di avere tanti avatar possibilità di poter creare e come lo vediamo anche decentralizzato ma anche di poter fare degli scripting e quindi no, per avere delle caratteristiche molto interattive la documentazione allora, il download eh, è per mac windows e linux e c'è anche eh, abbastanza per installare un server in realtà ehm, qui c'è scritto come installarlo su Ubuntu 1804 ma ultimamente hanno fatto anche delle guide interne per farlo anche su Ubuntu 20.04 e ho fatto delle immagini docker che permettono di installare facilmente il tutto eh, su um, un Ubuntu um, qualunque esso sia vedete um, che c'è il riferimento a metaverse creato ben prima che ci fosse lo hype di facebook metaverse dashboard eh, c'è la possibilità di crearsi insomma tutte queste cose eh, è relativamente ben documentato Qui abbiamo user docs per chi vuole usarlo e api docs e developer le api docs sono le api che con cui si possono scrivere sostanzialmente eh, dei uh, file c'è cioè degli script, qui le entities sono le entità insomma, 3D e su queste ci sono un sacco di possibilità e qui ci sono anche moltissimi esempi nel codice no, che permettono praticamente di lavorarci qui è un esempio in cui si possono costruire anche delle pagine web è abbastanza complesso, e abbastanza sofisticato entrare dentro, quindi si entra dentro questa è un'interfaccia 3D diciamo dal desktop si può entrare anche con i, i visori in realtà virtuali questo è una, un ambiente che abbiamo creato come Edu3D Edu3D è questa associazione che ho costruito io insieme agli insegnanti e volontari per lavorare con, appunto, con gli insegnanti per poter insegnare agli insegnanti a insegnare con eh, gli strumenti offerti dalla tecnologia immersiva eh, offerta da questi mondi. Vedete che abbiamo dei, dei, degli avatar fissi, dei modelli fissi. Del, cioè io sono questo avatar che tra l'altro adesso qui non si vede, ma si potrei anche parlare. Quindi se io clicco, vedete che cliccando in qualche modo funziona, si può controllare, è molto sofisticato eh, c'è anche il movimento delle labbra, eh, c'è il suono spaziale, che adesso qui si percepisce poco si può far fare delle cose particolari ai vari avatar, toccandoli, facendo così oppure avvicinandosi, oppure interagendo in qualche modo è molto realistico, è simile a Second Life, si possono costruire De, delle situazioni storiche, si possono addirittura costruire, vedete laggiù ci sono dei, delle, dei pannelli che rappresentano delle, de, delle pagine web, quindi che sono tra l'altro navigabili, nel senso che posso con da, Arturo. Da, da, navigare ah era per farvi vedere che praticamente a parte la pubblicità che purtroppo qua dentro non viene filtrata di youtube però è possibile deployare i propri video è possibile avere questi teleporter che entrandone praticamente semplicemente attraverso l'ingresso vi li teleportano da altre parti questa qui è la base insomma, è una parte dove ci si può teleportare si può andare per esempio questa è l'ultima cena con dei modelli di Leonardo insomma, ehm, Vircadia è un, uh, uno strumento che con 3 d stiamo cercando di sviluppare eh, che essendo uno strumento open source ha le sue difficoltà oggettive è difficile da installare, è difficile da utilizzare i corsi eh, che stiamo cercando di organizzare è possibile ehm, ridurre insomma, questa, questa difficoltà e renderla diciamo, umana avendo una community di riferimento, un forum, ma i risultati, come vedete, sono. non abbiamo ancora eh, sperimentato la parte audio pesantemente, ma esiste e non ci sono problemi a implementarla. Ma la qualità è, è interessantissima. E se usate con divisori tipo Oculus Quest 2, eh, magari collegati appunto col cavetto, si riesce veramente ad avere un impatto uh, di una levatura impressionante quindi questo è, credo che sia un piccolo demo molto espressivo di Vircadia ed è il perché, secondo noi, è, è una soluzione efficacissima um, open, source, totalmente open source, totalmente utilizzabile nelle scuole o anche in altri enti che abbiano bisogno di avere questo tipo di effettistica va bene